Dunque, eh, questa mattina continuiamo eh, il ragionamento che abbiamo iniziato settimana scorsa con il branch and bound no, e algoritmi eh, di tipo esplorativo, ah, prima di continuare con, con, con le slide, ehm, volevo solo diciamo così, condividere con voi una cosa che ho scoperto due giorni fa, venerdì. Eh, diciamo, interagendo casualmente su Facebook con quelli della, del passante ferroviario, con quelle persone. E di fatto ho scoperto che esiste questo standard che si chiama GTFS, che è di fatto il formato che Google usa per eh, pubblicare, per permettere alle agenzie che forniscono mobilità di pubblicare su Google Maps, eh, i dati dei propri passaggi e delle proprie tratte, cioè quando voi andate su, un, su Google Maps e trovate le fermate della metropolitana o degli autobus, arrivano da questo formato qua, che le varie agenzie di mobilità pubblicano e, e devono, dovrebbero, cercano no, di tenere aggiornato. E non ho avuto tempo ancora per trasformarlo in una libreria o in un esercizio che possiamo utilizzare, però è utile vederlo, non sapevo. Eh, è un formato estremamente semplice, se andate a vedere qua ci sono alcuni esempi, che dice vabbè se tu sei un'agenzia e vuoi, vuoi pubblicare, hai di fatto dei, è una serie di file in formato CSV, quindi è una cosa molto semplice, no? basilare. Eh, questo elenca eh, o descrive la tua agenzia, la tua sarebbe la GTT, no? in questo caso, eh, elenca l'elenco delle fermate, guardate, non, non eravamo molto distanti, stop ID, codice la fermata, stop name, il nome della fermata, descrizione, latitudine e longitudine, urlo, se può aver senso, tipo di luogo, e parent station, serve per... Eh, luoghi in cui magari una grande stazione che contiene all'interno, mettiamo no, so, Torino-Porta Nuova: ha ah, sia sì, la stazione ferroviaria, che la stazione della metropolitana, che le fermate degli autobus associate, quindi è l'unico station, no? stazione che contiene al suo interno diversi stop, diverse fermate. Um, C'è un file roots che descrive le, le linee essenzialmente con un ID, nome breve, nome lungo, descrizione, tipo e, e i trip sono le, le, gli spostamenti, le fermate, no, le, le, le, le tratte eh, essenzialmente. Ehm, poi ci sono e fin qua, diciamo, quali sono informazioni che grossomodo già conosciamo, sono un formato leggermente diverso, ma magari la settimana prossima riusciamo a dedicarci un po' di tempo per vedere. E, eh, poi ci sono delle informazioni temporali, del tipo gli orari in fermata, cioè quella fermata quando è preso, quali sono i giorni a, per cui si applicano questi orari, per cui qui dice weekend, weekdays, sabato domenica, ci sono certe cose da questa data a quest'altra data, ci sono certi orari che si applicano, e vabbè, come si calcola la tariffa, poi c'è una, una parte che a noi interessa molto meno, che sono le shape, cioè come si disegnano, come disegnare il percorso, eh, le frequenze di passaggio e le coincidenze. Informazioni chiaramente più dettagliate no? di quelle che, con cui abbiamo giocato finora, ma non eccessivamente tutto sommato, cioè non sono molto lontane. Eh, questo è un feed di questo GTFS, no? Google Transfer Feed Specification, che descrive no, per la rete di trasporto di fatto tutte quelle che sono le caratteristiche statiche. Poi c'è anche questo, la versione real-time che aggiunge dei feed aggiuntivi permettendo di pubblicare dei eh, dati in tempo reale, quindi i dati in tempo reale dei passaggi, a che ora sta passando l'autobus o quella fermata. Chiaramente eh, questo diciamo, esula abbastanza da ciò che facciamo noi. No, eh, è anche più complesso, nel senso che sono informazioni più strutturate, perché non sono semplicemente delle tabelle che lì erano rappresentate in formato CSV, ma potremmo al volo importare in un database e poi andare a interrogare. Questi sono eventi che vengono comunicati in modo asincrono, sta passando, vengono aggiornati in modo asincrono, quindi sono più strutturati come, come informazioni. In questo caso eh, usa un formato di codifica che è un formato di fatto mh, a proprietà annidate in un certo senso. Stavo per dire JSON perché gli somiglia ma non lo è in realtà. Um, di tutto questo, se andate a vedere, ci sono, io ad esempio qua sotto nella, nella sezione community ci sono diversi link a siti che raccolgono eh, feed no? eh, GT, gtfs pubblicati dalle varie agenzie, per cui se uno va a cercare ad esempio sotto gtt, c'è, per cui tutto ciò che volevamo, io ho provato a guardare, ho contratto qua dentro, qui ci sono i vari aggiornamenti, ehm, l'ultima versione è del 4 maggio, quindi relativamente aggiornato, e qui dentro c'è tutta la rete urbana, suburbana e il servizio ferroviario metropolitano di Torino. Eh, se vogliamo sbizzarrirci, su Parigi, adesso non mi ricordo come si chiami la... forse c'è anche è diviso a pezzettini quindi questo in realtà sono link non sempre ufficiali, no? nel senso che raccoglie dei feed e li pubblica su questo sito, poi andate, potete andare a cercare sui, sui siti della mobilità effettivamente i, i feed ufficiali agganciarvi a quelli no? quindi interessante da un punto di vista il fatto di poter giocare con dei dataset i più diversi possibili dai più piccoli ai più grandi tutti nello stesso formato questa è la forza della standardizzazione no? tutte queste agenzie che sono di mezzo mondo eh, hanno deciso di pubblicare i propri dati in forma aperta, pubblica e in un formato uguale per tutti ovviamente eh, il motivo è per poter essere pubblicati su Google Maps è un motivo ovviamente di di, di, di, di mercato, no? di opportunità eh? però noi, diciamo così, ne beneficiamo indirettamente perché a questo punto volendo, volendo possiamo giocare con cose molto più ampie e, e tutto sommato a costo zero cambiare, se adottiamo questo formato, cambiare da un formato all'altro io non ho, ancora, ehm, non ho ancora guardato questa parte qua sui tool ci sono, ci sono anche delle librerie già ovviamente che sono in grado di leggere questi formati eh? non ho ancora avuto tempo di guardarlo, mi sono ripromesso di farlo nei prossimi giorni adesso non voglio fare un corso intero sulle mappe o sui trasporti però in termini di dati ce ne effettivamente più di quanti riusciremo a digerire. Ok, chiudo la parentesi informativa e riprendiamo invece la nostra chiacchierata no, sugli algoritmi, poi cercheremo poi di, di applicarli, di scegliere un problema che sia no, affrontabile attraverso queste varie tecniche e vedere quali possono essere diversi risultati che si ottengono. Allora... Eh, Giusto per ricordarci cosa è successo una settimana fa, eh, parlavamo di algoritmi di tipo branch and bound, cioè come fare a livello di eh, ricerca ricorsiva a limitare lo spazio di esplorazione, quindi limitare il numero di chiamate ricorsive di fatto, senza perdere l'esattezza dell'algoritmo. Mm. Um, poi ci sono altre tecniche, tra cui la gridi che abbiamo già sentito citare a proposito del, dell'algoritmo di Deistra, ehm, che invece sono una famiglia di tecniche in cui si accetta di non trovare la soluzione ottima. Tutte queste tecniche di solito, nella classificazione che avevamo fatto la settimana scorsa, si applicano ai problemi di ottimizzazione non quelli di, quasi mai ai problemi di ricerca cioè un problema di ricerca la soluzione o ce l'hai o non ce l'hai o c'è o non c'è è difficile che in un problema di ricerca ti possa accontentare di una quasi soluzione di una cosa che gli somiglia che forse non è troppo lontano non ce l'hai, punto se no, cioè devi prendere un volo se la coincidenza c'è o non c'è non è che se non c'è, eh, non è che dici sì, però sono andato da un'altra parte e riesco ad arrivare, non alla, mia, non alla mia destinazione. Mentre invece sui problemi di ottimizzazione c'è molta più flessibilità, proprio nel problema in sé. Nel senso che se io so che c'è un percorso, c'è una soluzione che mi permette di arrivare in 3 ore e 10, il fatto che ci sia una soluzione diversa che mi permette di arrivare in 3 ore e 0,7, tutto sommato potrebbe essere trascurabile è chiaro che se fosse da un'ora e mezza la, mi farebbe la differenza però sui problemi di ottimizzazione dove ho una funzione di costo da minimizzare mh, posso giocarmelo questo se un algoritmo più semplice, più rapido mi dà una soluzione comunque accettabile comunque buona forse, speriamo, vicino all'ottimo potrei contentarmi. in un algoritmo di ricerca è molto più difficile no? eh, allora, nel caso di eh, andiamo all'estremo opposto, no? L'estremo opposto rispetto a un algoritmo ricorsivo. L'algoritmo ricorsivo cosa fa? Costruisce, sono tutti gli algoritmi costruttivi, no? Quelli che abbiamo visto. Costruisce un passo alla volta la soluzione e ogni volta che fa un passo guarda quali sono tutti i possibili passi successivi e li prova uno a uno. Il branch and bound è un pochino più furbo, nel senso che prima di provare a fare il passo successivo, gli dà un'occhiata per essere sicuro se, se sta facendo un passo palesemente inutile. Ma in ogni caso li prova tutti quelli che non sono palesemente inutili. Allora, eh, l'estremo opposto qual è? Io faccio sempre un passo alla volta, ma ogni volta che mi trovo di fronte a una serie di passi possibili, ne scelgo uno, a priori, fine e lo faccio non li provo tutti ne scelgo uno e fatto quello non torno più indietro questa è nell'anima l'essenza degli algoritmi tipo gridi eh? gli algoritmi gridi gridi significa avido, no? tirchio in inglese una, cosa che vuole, una persona che vuole, la prima, vuole tutto subito ehm, è una, è, quindi questo fa questo algoritmo cerca subito di prendere quello che trova No? non sto a cercarli tanto, c'è cioè una cosa, la prendo. Io nel caso arraffo. Mm? Poi se pensandoci di più, lavorando di più, avrei potuto arraffare di più, vabbè, però in, nel frattempo no? meglio poco e subito, che forse tanto dopo. No? Questa è la logica di funzionamento di questi algoritmi. Allora, formalmente, gli algoritmi gridi cercano di fatto dei, degli ottimi locali, sperando di trovare una soluzione che sia globalmente ottimale allora, ricordiamoci ancora, visto che è lunedì mattina la differenza che avevamo dato nella definizione di ottimo e di ottimale ottimo era effettivamente il massimo, raggiungibile ottimale è una soluzione sufficientemente buona che non sia ulteriormente migliorabile senza cambiare completamente tecnica quindi che con la tecnica attuale non sia migliorabile allora, cosa fa il grid? Il grid innanzitutto cerca delle soluzioni localmente ottime. Localmente vuol dire con una strategia di ricerca che non vada a spaziare tutto lo spazio di ricerca, ma solamente un vicinato, un insieme di soluzioni vicine. E speran La speranza è che cercando di migliorare, di ottimizzare senza spostarsi troppo senza esplorare troppo perché altrimenti staremo facendo una ricerca esaustiva di trovare delle soluzioni che localmente sono ottime e che magari forse non siano troppo, vicini, troppo distanti dall'ottimo globale no, ma l'ottimo globale non ce l'avremo mai per, questo, per cui lo chiamiamo soluzione ottimale a livello globale solamente mm? eh, questa tecnica io la chiamerei miope no? short-sighted um, è una tecnica che non cerca di guardare più in là del prossimo passo. Ogni scelta che viene fatta in un passo non viene mai riconsiderata una seconda volta, no? non c'è backtracking, cioè torno indietro e provo un'altra strada che invece è l'essenza degli algoritmi ricorsivi. Allora però per fare dei passi su cui non torno più indietro, non conviene sempre scegliere a caso, devo avere un qualche cosa che mi guidi nei passi che faccio. Cioè, dicevo io ho una serie di alternative possibili, il prossimo passo devo scegliere tra queste quattro. Sulla base di quale criterio scelgo? Eh, allora definiamo un, una nozione che qua è chiamata appetibilità o attrattività di una soluzione, che mi dice cerca di stimare nei vari passi che puoi fare quale con più probabilità mm. forse è una parola forte probabilità perché è un senso matematico con quale speranza direi quasi fare un passo in questa strada ti porta a trovare la soluzione rispetto a fare il passo diverso da un'altra parte eh? questo è un po' quello che cerchiamo di fare io qui non posso parlare di funzione di costo, di funzione obiettivo come parlavamo la volta scorsa perché la funzione obiettivo dicevamo, la posso definire una volta che ho la soluzione completa io qui le sto costruendo un passo alla volta le soluzioni allora pensate noi facciamo sempre il solito esempio del problema che perché mi rimane, c'è rimasto qui non saperlo risolvere ancora il problema del tour del cavaliere no? ehm, provate a pensare ai percorsi di, del tour del cavaliere che stiamo costruendo un passo alla volta e pensate di aver fatto 4 mosse o 5 su 63 64, pardon, che è la scacchiera intera. Eh, ho fatto quattro passi, devo fare il quinto. Ma a quel livello lì iniziale, non è che posso dire quanto sono distante o quanto è buona una soluzione piuttosto che un'altra. Cioè, sono stato talmente cretino di, di essermi già messo in un angolo dopo quattro mosse, o se no, quinte, le quinte mosse si somigliano tutte, Sono comunque, eh, sto comunque giocando su una scacchiera che è largamente inesplorata, non posso ancora parlare di distanza dalla soluzione. Dovrò darmi dei criteri non sempre oggettivi, spesso euristici, no, euristici nel senso di cerchiamo di codificare il buon senso, quello che farei ragionandoci, e dire, vabbè, eh, tra queste scelte possibili scelgo questa piuttosto che quell'altra quello del tutto del cavaliere forse non è l'esempio più no, adatto in questo caso perché è un problema di ricerca quello è un problema nel quale se io sbaglio un passo, il quinto passo sono fregato per sempre no, proprio perché in un algoritmo gridi fatto quel passo non lo cambio se lo faccio sbagliato sono fregato quindi in questo caso state pur certi che non arrivate da nessuna parte se applicate un gridi al, al turno del cavaliere però nella ricerca di penso, dei cammini minimi in un grafo complesso magari non ti trova il cammino minimo, ma se il cammino c'è sul grafo è fortemente connesso, no? pensate al trasporto pubblico, ci sono molte connessioni, per cui io ad ogni volta posso cercare di andare verso la stazione che più mi avvicina. E se voi adesso eh, siamo abituati ad avere tutti i motori di ricerca, perché io dici parto da qui, arrivo da là, e ti dice anche dove fermarti e prendere il caffè, no? ma senza questo uno per andare in una città nuova che non conosceva, Pensate di organizzare un viaggio, prendete la cartina e dite, vabbè, allora, da che parte prendo? No? Prendo l'autostrada verso Milano o verso Genova? Eh, dipende, no? Cerco di capire, se non avessi l'algoritmo che fa le scelte per me, cerco di capire perlomeno la direzione in cui mi avvicino di più. No? Poi magari non trovo la scelta migliore, però con un costo molto basso, locale, no? riesco a farlo. E quindi è una questione di conoscere il problema e inventarsi delle strategie, non dico risolutive, perché non sempre riusciamo a risolverlo, ma che ci aiutino a trovare una soluzione accettabile. Quindi di fatto se noi riusciamo, e tutto si gioca qua ovviamente, nel definire quali sono questo concetto di appetibilità delle soluzioni, fatto questo è un algoritmo Grid è molto semplice, nel senso che io in ogni istante ho dei passi possibili, no? delle soluzioni possibili parziali, perché non sono ancora arrivato alla fine, e devo scegliere tra queste, tra queste soluzioni possibili, su quale muovermi, qual è il prossimo passo che voglio fare. E costruisco la soluzione un pezzo alla volta. E ho tutte le mosse possibili e le considero in ordine decrescente di appetibilità. Prendiamo quella più appetibile e la metto dentro. La metto dentro alla soluzione senza aver mai fatto, qui non c'è una chiamata ricorsiva a gridi stesso che dice provo a metterla, vedo cosa succede, poi la tolgo e ne provo un'altra. Una volta messa è messa per sempre. Quindi la complessità di questa cosa è tendenzialmente lineare, nel senso che una dopo l'altro faccio un passo alla volta e poi arrivo alla fine. Se poi la fine è ho trovato l'ottimo, oppure la fine è mi sono incagliato a metà strada, lo scoprirò dopo, no? Uh, questo è, se vogliamo, un caso limite in cui io conosco già a priori quali sono tutti i, i possibili uh, componenti della soluzione. Uh, in realtà questi A1, A2, AN non li conosco tutti all'inizio, tutte le mosse possibili, ma li calcolo strada facendo, perché le mosse al prossimo passo normalmente dipendono da quelli che erano i passi precedenti che ho già fatto. Quindi, la, la, nella realtà, eh, devo... Ogni volta ricalcolare no, le, mo le mosse prossime sulla base del, del percorso che ho fatto finora. <coughs> um, <coughs> Vediamo un esempio <coughs> molto semplice di applicazione di, questo, di questa idea, di questa tecnica. Cioè, pensiamo di voler costruire una macchinetta no, che dà il resto. Quindi, le persone mettono delle monete dentro, prendono il caffè, e sulla base della moneta che ho messo e del tipo di bevanda che ho scelto, la macchinetta mi deve dare il resto. E diciamo che è interesse di chi costruisce la macchinetta, di chi ogni mattina deve andare a ricaricare, diciamo così, le, le pile con le monetine, che la macchina eroghi il numero minimo di monete possibile. Cioè, il valore ovviamente deve essere quello giusto del resto, però se questa macchina comincia a sputarmi tutto in 5 centesimi o in 10 centesimi, a parte che le persone si arrabbiano, no? ma la, la, la colonna dei 5 centesimi o dei 10 si esaurisce subito dopodiché la macchina a un certo punto non dà più resto allora deve comparire la, la scritta non dà resto quando in realtà hai no, le, le, le colonne piene di monete tranne una, perché le hai date male ne hai date troppe di un certo tipo e non le hai date nel modo più furbo allora il problema lo astraiamo un pochino e diciamo voglio trovare il numero minimo di monete come cambio Conoscendo un insieme di possibili valori della moneta, forse le euro, le monete sono, forse l'1 e il 2 centesimi nelle macchinette non ci sono, sarà il 5, 10, 20, 50, 1 euro, 2 euro. Sono sei tipi di monete. No? Fossimo eh, da altre parti. Eh, prendete negli Stati Uniti dove hai le monetine da 5 ai 10 centesimi, 25 e poi un dollaro non hanno il 50, non hanno il 20 il che rende il problema più interessante perché è complicato dare, dare no? eh, gli euro sono stati scelti molto, me molto meglio ai tagli delle monetine per poter combinare nuovi valori no? c'è un salto dal 10 al 25 che non è il multiplo di 10 tra l'altro eh, e poi si salta direttamente al dollaro no perdono, il dollaro in realtà la moneta esiste di conio, ma non circola nella pratica, si usa la, la banconota. Quindi, eh, un esempio, abbiamo queste monete, ah scusate, dicevo, astraendo, astraiamo, pensiamo che la disponibilità di ciascun tipo di moneta sia infinito, cioè non ci poniamo per il momento il problema di esaurire le file. Cerchiamo, perché l'algoritmo potrebbe essere più furbo, o il problema potrebbe essere più sofisticato, se io vedo che una certa colonna di moneta sto per esaurirla eh, cerco di dare magari il resto in modo alternativo usando un numero di monete che non è il minimo ma di cercare di consumarle in modo più equilibrato e eh, quindi non esaurire, perché lì chiaramente mi fermo quando la prima si esaurisce in questo caso non ci poniamo questo problema diciamo, la disponibilità di ciascuna colonnina può essere illimitata diciamo, e, e quindi il nostro obiettivo è molto semplificato quello di dare il minimo numero di monete allora, se voi doveste dare 55 centesimi di, di resto, avendo questi tipi di monete incasellati, probabilmente non sceglieremo di dare 55 monete da un centesimo, ma... 2,20, un 10, un 5. No? 20 più 20, 40, più 10, 50, e 5, 55 e come abbiamo ragionato? se non ci siamo messi in testa un algoritmo ricorsivo di fare tutte le possibili somme di questi cinque numeri fin quando non troviamo 55 io ho preso la moneta da 20 e ho detto ok quante ce ne stanno monete da 20 e 55? 2 e sono arrivato a 40 mi mancano ancora 15 centesimi allora 20 è troppo grande prendo la moneta da 10 Una di 2 non ci stanno, ne sono stati 5 centesimi, ok ho la moneta da 5 e ho risolto. Altre alternative sarebbero state una da 20, 3 da 10 e 1 da 5, però in questo caso avrei avuto 1 più 3, 4 più 1, 5 monete, mentre prima ce l'ho fatta con 4. Quindi in questo caso questa strategia, che è una strategia gridi, ad ogni passo vado a vedere quanto resto devo ancora dare e scelgo la moneta più grande che sia ancora minore o uguale del resto che devo dare. Punto. Eh? È pienamente gridi come strategia. Ogni volta scelgo di dare una moneta di resto e la scelgo con questo semplice criterio, la moneta più grande che ho che sia ancora minore o uguale del resto che mi rimane da dare. Non le guardo neanche le altre. Quando ho deciso, ne do due da 20, anzi, in realtà avrei deciso, ne do una da 20, e poi subito dopo mi accorgo, beh, ne do un'altra da 20, perché devo fare un passo alla volta, che dopo ci fosse due, uno, oppure tre, oppure sette, non l'ho neanche guardato. Le ho, Perché? Ma perché le ho ordinate secondo un criterio di utilità. No? L appetibilità la chiamavamo un secondo fa. Le ordinate dalla più grande alla più piccola, perché il mio criterio è cercare di dare prima le monete grandi delle piccole. Se posso ne do una grande anziché una piccola. Perché? Ma perché intuitivamente il mio obiettivo è, cioè il mio ragionamento è se do monete più grandi a parità di valore ne darò di meno che non dare monete più piccole. Questo è il buon senso, eh? non è molto di più, in buon senso codificato in quello che abbiamo chiamato algoritmo gridi un passo alla volta e in ogni passo do la moneta che mi, mi sembra che mi debba permettere di raggiungere il minimo no ma un numero ridotto limitato, forse il minimo numero di monete per quel cambio possibile mm? eh, in realtà questo Problema, problema è un problema che è risolubile in modo esatto, no? tra l'altro questa è una soluzione esatta, è una soluzione ottima, non si può fare di meglio, eh, però qualunque macchinetta, qualunque programmatore di macchinetta del caffè sa esattamente qual è il criterio per dare il cambio, no? senza doversi fare algoritmi o altre cose, ma perché normalmente chi costruisce una macchinetta sa già quali sono i tagli di monete e quindi può a mano diciamo così, definire un criterio che sia l'ottimo, conoscendo a priori quali sono i tagli di monete. Mentre noi stiamo ipotizzando che eh, ci viene data una lista di possibili valori e l'algoritmo deve lavorare con, con la lista che ha, quindi magari anche con dei valori di monete strani. Quindi, velocissimo, una moneta dopo l'altra, tutto il cambio, non faccio ricorsione, anche molto semplice da implementare, tutto sommato, una strategia di questo genere. In questo caso ci è andata bene, nel senso che abbiamo scelto il resto da dare in modo ottimo. 2 da 20, 1 da 10, 1 da 5 di meglio vi sfido a provare a farlo non sempre però questa strategia greedy trova l'ottimo anche in un problema semplice come questo pensiamo una nazione beh, immaginaria in cui le monete abbiano questi tagli 6, 4, 1 e dobbiamo dare di resto 9 allora, cosa farebbe il nostro algoritmo greedy? Le monete le ho già ordinate e quindi vedrebbe, allora, 9. Qual è la moneta più grande il cui valore è ancora minore o uguale di 9? 6. E do una moneta da 6. A questo punto cosa rimane da dare come resto? Ne rimangono 3. Qual è la moneta più grande, maggiore, eh, minore o uguale di 3? 1. E quindi il resto che darei sarebbe 6 e poi 3 monete da 1. In totale 4 monete. Mentre invece, per dare 9 di resto, esiste una soluzione ottima, migliore di quella che abbiamo trovato con l'algoritmo GRIDI, che è questa sotto. Ne do 2 da 4 e 1 da 1. Questo capita quando, non sempre, ma... Eh, specialmente quando ehm, i valori non sono multipli tra di loro 6 no? non è un multiplo di 4 e quindi dare una moneta più grande non significa risparmiarne due più basse no? a volte significa 6 è una volta e mezza 4 quindi <coughs> non, è di, non è una grande sostituta di due piccole ecco questa soluzione qui un algoritmo gridi non me la trova dovrei dire la do da 6 a meno che dandola da 4 mi, rest, mi rimanga un resto più semplice da dare da scomporre eh, vai a formalizzarlo in generale un criterio del genere qualunque giornalaio o panettiere lo imparerebbe in mezza giornata eh, ma eh, il nostro algoritmo per decidere se dare un 6 o un 4, dovrebbe pensare alle conseguenze della sua scelta. Allora, la differenza tra un algoritmo esaustivo e uno gridi è che l'algoritmo esaustivo considera sempre, fino in fondo, le conseguenze della sua scelta. Nel senso che di fatto simula, ok, se scegliessi il 6, cosa succederebbe dopo? E se scegliessi il 4, cosa succederebbe dopo? Fino in fondo, e poi può scegliere. L'algoritmo gridi, invece, è dietro un angolo, c'è un muro davanti. Seguo il 6 o il 4? Devo decidere localmente senza fare il conto fino in fondo di che cosa farei dopo. Qual è meglio? Allora, il criterio semplice è do quella più grossa. Potremmo inventarci i criteri più complicati. Mm? Do quella più grossa a meno che il, che, il resto sia dispari. È una bufala. Il resto dispari non, non, non, non, non, non, non ci dà nulla, no? In questo caso. Posso inventarmi un criterio anche complicato. L'unico requisito è che il criterio deve solamente guardare localmente, non deve fare il conto fino in fondo. Quindi facciamo attenzione che in scelte di questo genere ovviamente ci aspettiamo che l'algoritmo sia molto veloce ma che trovi una soluzione subottima, non esattamente ottima. Come dicevo, questo è un problema di ottimizzazione, trova il minimo numero di monete, quindi potrebbe essere accettabile dare un numero di monete che non è esattamente il in alcuni casi, beh, do una moneta in più non muoio se fosse un problema di ricerca in cui eh, devo trovare una combinazione che mi dia il resto esatto eh, non sarebbe accettabile un argomento gridi che a volte non mi dà il resto esatto no, io il resto lo voglio esatto no? eh, se avessi una soluzione che, che mi dà come resto eh, una da 6 e una da 4 certo minimizza il numero di monete ma mi dà un centesimo in più di resto eh, non va bene no? oppure una da 6 e una da 1 accontentati no? perché il mio padrone mi ha detto di dare, di dare poche monete e quindi io ho scelto di darne una da 6 e una da 1 e basta no? eh, queste sarebbero soluzioni non soluzioni è eh? un problema di ricerca un algoritmo gridi mi dà dei risultati che non sono accettabili, non sono soluzioni. E nella maggior parte dei casi non me ne faccio niente. Eh. Non me ne faccio niente oppure a volte, beh, vedremo, possono essere punti di partenza per poi migliorarli, ma non sicuramente il punto d'arrivo. Ecco, su, questa, su questo spettro, da un lato abbiamo la ricorsione, se prima di fare un passo ragiono fino in fondo, e il grid del tipo ma guardo le strade e faccio il primo passo che mi piace, c'è un, un universo di algoritmi possibili, no? e tra cui quelli che, di cui voglio darvi un, un accenno, no? quelli che vanno sotto il nome di ricerca locale, c'è una famiglia tra cui il grid ricade nella ricerca locale una famiglia di, di, di, di, di algoritmi, di tecniche proprio risolutive, ma proprio perché eh, il grid è troppo stupido, si fa ingannare troppo facilmente, cade in una trappola e da quella non ne esce più. Eh, L'esaustivo ricorsivo va bene, ma porta via troppo tempo. Allora eh, sono state pensate delle soluzioni che sia, fossero applicabili in problemi di questo genere, che sono i problemi principalmente di ottimizzazione, in cui c'è una funzione di obiettivo chiara, ben definita, lo spazio di ricerca è molto ampio, e magari non si conoscono algoritmi esatti, nel senso di algoritmi esatti non esaustivi, no? cioè non si conosce una tecnica risolutiva costruttiva e non, eh, che non abbia complessità esponenziale e eh, poi c'è questa frase Sibillina che ho messo all'inizio che è spiegata dall'ultima tra virgolette dice ma lo spazio di ricerca magari ha una certa struttura che noi possiamo sfruttare in qualche modo cosa vuol dire struttura? Eh beh, è difficile da definire in modo preciso perché sennò no sapremmo risolvere tutti i problemi in modo... Eh, più semplice um, immaginate di avere dietro di voi una macchinetta che contiene un generatore di numeri casuali no? questa macchinetta ha 10 so, bottoni 10 pulsanti e a seconda dell'ordine dell con cui li premete sputa fuori un numero ma dentro questo numero sputa fuori con un generatore di numeri casuali che in qualche modo viene pilotato dai pulsanti che premete non avete nessuna speranza di ottimizzare questo sistema perché la relazione che c'è tra il pulsante che premete e il numero che salta fuori è mediata da, una, da un calcolo volutamente complicato così quando calcolate una funzione di hash di un file no? chi, chi fa firme digitali tutta la parte della sicurezza si è basata proprio su quello eh, l'output è Determinato in modo preciso matematico dall'input ma la funzione di trasferimento che calcola l'output a partire dall'input è il più ingarbugliata possibile fatemi usare questo termine non scientifico per cui piccole variazioni nell'input producono una variazione nell'output che non è prevedibile e quello è proprio lo scopo di questi sistemi allora se ho sistemi di questo genere non ho speranza o conosco la chiave, no? conosco la funzione o conosco come è stato realizzato il sistema e... o provo tutte le soluzioni fine eh, immaginate di voler eh, se, lo, se, lo, se lo vogliamo vedere come un problema no, di, di, di matematica no? di, di analisi 1 noi troviamo i massimi delle funzioni ma le funzioni di solito sono belle e tranquille salgono e scendono eccetera Pensate di avere una funzione che invece salga vada in alto e in basso in modo casuale. Eh? Eh, il massimo lo trovi andando a guardare tutti i punti cercando... Ma non hai nessuna guida che ti dica il massimo lo trovo verso destra o verso sinistra? Oppure in questa zona la ignoro perché sono sempre minore di zero? No, non c'è una regola. Eh? Quindi eh, la possibilità di sfruttare gli algoritmi di ricerca locale, cioè che studiando il vicinato capiscono dove conviene andare, hanno senso solamente se, come si è scritto nell'ultima riga, soluzioni simili hanno costo simile. Se una piccola modifica della soluzione porta a una, diciamo, piccola relativa modifica della sua funzione di costo. Noi facciamo sempre l'esempio dei trasporti, è così, nel senso che se io ho già un percorso definito e a un certo punto una piccola modifica significa che ha una, una svolta, anziché girare l'isolato in questo modo, aggirare l'isolato nel modo opposto, nel modo inverso, il costo della soluzione non cambierà di molto il tempo di percorrenza. Magari migliora, magari peggiora, a seconda se il percorso di prima era più furbo o meno del percorso dopo. Oppure se scendo alla fermata dopo, alla fermata prima, sì, magari posso avere coincidenze più o meno fortunate, però non, ho, non avrò una differenza radicale. Eh? Eh, ho delle differenze che posso sfruttare proprio nella fase di miglioramento. Allora, dobbiamo avere dei problemi che abbiano queste caratteristiche, se no non abbiamo speranze. Eh? proprio non abbiamo speranza. Allora, ma se i problemi hanno queste caratteristiche... Eh, l'idea è quella di usare delle tecniche di miglioramento iterativo cioè l'idea è, io parto da una soluzione qualsiasi magari anche parziale la butto lì, magari con un grill o, o con un, semplicemente estraendo a caso se parliamo di problemi di ottimizzazione dicevamo la volta scorsa che i problemi di ottimizzazione di solito ammettono tantissime soluzioni bisogna scegliere l'ottima, quindi la, si parte dall'idea che la difficoltà non sia trovare una soluzione, ma trovare quella migliore. Quindi, generarne una deve essere facile. E poi, partendo da quella configurazione, considero varie possibili mosse e, a seconda della funzione obiettivo e della strategia di ricerca che uso, accetto o rifiuto queste mosse. E quindi da qua mi sposto un po' più in là, poi mi sposto un po' più in là, poi mi sposto un po' più in là e così via, così, fino a quando raggiungo un punto in cui provando a fare varie mosse non mi muovo più, non riesco più a migliorare. Allora lì ho trovato un ottimo locale oh, pardon. e mi fermo. A questo punto posso accontentarmi di questa soluzione oppure già che mi costa poco, già che è veloce, ne provo un'altra, quindi casualmente parto da un'altra soluzione casuale, ne genero un'altra, e riparto da lì a cercare di migliorarla. Miglioramenti locali, piccole variazioni, e ogni volta dico se la variazione migliora la prendo, se peggiora vediamo. E poi la differenza da questi algoritmi sta tutto in questo vediamo. Eh, visivamente può aiutare a pensare all'ottimizzazione in due dimensioni. no? Cioè, pensiamo di avere che, immaginiamo che la funzione di costo sia fatta così, funzione cioè obiettivo e dice, qua sono partito qui vediamo in 3D le due, i due vermetti di prima no? sono partito da una soluzione iniziale e cercando di ottimizzarla di fatto il mio ricerca, il mio ricerca salito, salito, salito, salito, salito ha trovato sempre soluzioni vicine perché sul piano XY mi sposto di poco e migliori perché sull'asse delle Z aumenta fino a quando non arrivo qua, e eh, capite che una volta che sono arrivato qua, eh, massimo locale, ogni spostamento che provi a fare, piccolo spostamento, che provi a fare partendo da questo punto, mi troverà solamente delle soluzioni peggiori, per cui a un certo punto qua mi fermo. Dopodiché chiudo gli occhi, ripunto il dito da un'altra parte, questa volta il dito l'ho puntato qui, e cercando di risalire trovo un massimo locale diverso, che in questo caso, se la prospettiva non mi inganna, sembra più alto di quello di prima. Però. E posso riprovare più volte. Adesso in realtà, se la funzione di ottimizzazione è questa, ho solamente due massimi locali, per cui le varie, tutti i vari punti di partenza convergeranno, di solito, su uno o sull'altro. Okay? Allora, cosa mi serve per implementare un'idea di questo genere? Eh, eh, innanzitutto mi serve un meccanismo per muovermi tra una soluzione e l'altra. No? Quindi definire, data una soluzione, un certo insieme di mosse che trasformino questa soluzione in soluzioni simili. Simili strutturalmente, cioè senza spostarmi troppo. Se mi spostassi troppo comincierei a saltare di qua e di là dall'altra e perderei la struttura del mio spazio di ricerca. Quindi devo fare delle mosse, tra virgolette, piccole, no? nel cosiddetto vicinato di una soluzione. Quindi ho una soluzione e cerco tra le soluzioni vicine. Di solito queste, soluzioni, queste mosse sono basate su una piccola variazione, no? Sulla codifica della soluzione, la soluzione può essere un, una stringa, può essere un vettore, può essere una lista, può essere chi mi rappresenta qual è la soluzione corrente, cambio un elemento. Scambio di posto due elementi, incremento un valore, decremento un valore, piccole variazioni che riusciamo a visualizzarci come piccoli spostamenti in questo spazio di ricerca. No? Evidentemente, data una soluzione, di piccole variazioni, perturbazioni, diciamo, mutazioni di questa soluzione, ce ne saranno tante. E quindi l'insieme di tutte le possibili piccole variazioni di una soluzione costituisce il vicinato, l'insieme no? delle soluzioni. Simili, vicine a quella attuale. Ad esempio, se noi stiamo pensando al problema del commesso viaggiatore, cioè trovare un percorso hamiltoniano di, coso, di costo minimo in un grafo completo. Il eh, commesso viaggiatore classico lavora su un grafo completo. Quindi il problema non è trovare un percorso hamiltoniano, come potrebbe essere invece il nostro maledetto. Uh, tour del cavaliere in cui il problema è trovare il percorso o il problema di ricerca come sollevatore classicamente, è un problema di ottimizzazione puro nel senso che il grafo è completo per cui qualunque sequenza di vertici or ordinata comunque, qualunque permutazione dell'insieme di vertici è un cammino hamiltoniano, punto, perché il grafo è completo posso sempre costruire un percorso il problema è trovare quello di costo minimo allora questo dice una strategia, mi spiace che le, forse non sono troppo visibili i segmenti. Una strategia: se io ho questo percorso, che avrà un certo costo, no? la somma dei pesi degli archi AB più BC più CD più DE, eccetera, eccetera, allora proviamo a perturbare leggermente. Allora, un modo per perturbare è scegliere due archi, che ne so, l'arco AB e l'arco EF, staccarli. Vedete qua sotto vedete oppure non vedete, ma eh, l'arco AB manca, l'arco F manca, li ho tolti, e nella figura sottostante li ho ricollegati al contrario, nel senso che anche, anziché AB ho fatto AE, e anziché EF ho fatto BF. Quindi di fatto eh, ho scambiato in certo senso tra di loro il punto d'arrivo dell'arco AB col punto d'arrivo dell'arco FE. Quindi da, anziché andare verso B, vado da A ad E, e da F, anziché andare verso E, vado verso B. Ho scelto due archi e li ho incrociati. Adesso, lasciate perdere che questo sembra più brutto. Questo sotto, se, se veramente le posizioni delle città sono queste, questo è peggiore come percorso. Vabbè, ma perché eravamo già partiti da uno che su questo grafo mi sembra che sia l'ottimo. Ma l'idea è che ho preso una soluzione possibile, non ottima, e ho provato a modificarla, non ho detto migliorarla, modificarla, poi dopo vado a vedere se a valle della modifica l'ho migliorata o peggiorata. Ma innanzitutto devo definire l'insieme di tutte le possibili modifiche che posso fare, che non è l'esplorazione esaustiva di tutte le soluzioni, ma un'esplorazione o l'insieme delle soluzioni vicine a questa. È un criterio, in questo caso il criterio normalmente si chiama to opt, cioè scambio due cercate cioè, di letteratura, tu opt eh, è il nome che hanno dato a, a questa tecnica no? quando ho un ciclo oppure un percorso un modo per modificarlo leggermente è scambiare due archi In incrociare tra di loro due archi allora quanti tu opt possibili ci sono su questo, Eh, ce ne sono parecchi perché posso scegliere qualunque coppia di archi e quindi se qui avevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archi, ne avrò ehm, 7 per 8 diviso 2, quindi se, ehm, ho 28 coppie di arche possibili da scegliere, e poi ho ancora un grado di arbitrarietà nel modo in cui li posso ricollegare, nel senso che io so che A ah, lo devo ricollegare da un'altra parte, ah no, no, no, scusate, alo ah, non ho... Ehm, arbitrarietà, nel senso che una volta che ho scelto i due archi è vero che ho scollegato EF ma A non lo potrò collegare a F e B con E perché mi creerebbe un grafo sconnesso l'unico modo è collegare A con E e B con F quindi in questo caso avrei per ogni configurazione abbiamo detto 28 altri vicini 28 altri cicli ottenibili scambiando tra i loro due archi No, 28 è un vicinato che è molto più piccolo che non ehm, 8 fattoriale che è il numero di possibili cicli hamiltoniani in questo grafo, dove 8 è il numero di vertici. E allora potrei pensare che eh, questi sono questo è un tipo di vicinato. Eh, volendo potremmo avere un vicinato più complesso, che sono stacco tre archi anziché due e gli, eh, e li ricollego in modo diverso. È come se una persona volesse esplorare uno spazio ma avesse le gambe più lunghe, quindi ogni singolo passo che fa è più lungo rispetto al passo che fa un'altra persona. E beh, se il passo è più lungo, vuol dire anche che tu avrai più passi possibili, più direzioni possibili, più scelte possibili. Tra l'altro, questo qua è più complesso: il tri-opt, perché stacco tre archi, uno, due, tre, e li ricollego, e qui fa vedere che ci sono quattro modi diversi di ricollegarli, perché a questo punto ho arbitrarietà nel fatto che. Una volta che ho staccato BC, ecco, BC lo, lo attacco al posto di F o lo attacco al posto di H? Eh, posso scegliere, no? I vari modi di combinarlo. Tanto solo per dire che eh, la scelta del vicinato non è automatica, non è obbligata. Come mi definisco il vicinato me, me lo invento io, me lo scelgo io. Può essere più o meno complicato, più o meno semplice. Hm? fa parte della costruzione dell'algoritmo. Allora, definito un problema, definita una funzione di costo, e definito un metodo per generare i vicini, quindi una forma del vicinato, quali sono possibili algoritmi? Allora, il più semplice è quello che prende il nome del climbing. Il climbing è facilissimo da visualizzare. Voi pensate di essere in montagna, o in collina, in un certo punto, via, no, un elicottero vi ha paracadutato in un certo punto, che non, bendati, che non conoscete. Siete bendati, siete in un posto collinoso, o montagnoso, e dovete trovare una vetta. Dovete salire sulla punta di un cocuzzolo per essere visti e portati in salvo, ma siete bendati. Quindi non potete vedere, ah, là c'è la vetta più alta. E allora cosa fate? Siete ben andati, provate a fare un passo di qua, pa cercate di capire da che parte sale no? questa montagna. Se sale di qui o se sale di là. Quindi fate un giro intorno e cercate di prendere la direzione in cui il gradiente sia massimo. No? Infatti alcune volte questo algoritmo, prende anche il nome di metodo del gradiente, cioè trovare tra i passi vicini possibili quello di maggior incremento e farlo. Dopodiché una volta che ho fatto il passo, vado a cercare tra i miei vicini a sua volta quello che mi dà il maggior incremento. Vai, sicuramente non tornerò indietro, perché se prima ho incrementato, tornare indietro significa decrementare, fare un altro passo in un'altra direzione. E così via. Smetto di crescere solamente quando mi trovo effettivamente su un cocuzzolo, che sia la della montagna. O che sia semplicemente un masso che c'è lì vicino su cui sono salito che è alto 1,20 m e poi mi fermo lì, non lo posso sapere. O meglio, quando fo anche fosse sul masso alto 1,20 m, non so, non ho modo, sono bendato, non ho modo di sapere se c'è altro intorno di più alto. Per farlo, per esplorarlo, dovrei scendere e poi risalire da un'altra parte, sperando che ci sia un'altra parte su cui si risale meglio. Mm? Uh, L'e-climbing non prende questi rischi. Se tutte le mosse che faccio a un certo punto peggiorano la funzione obiettivo, mi fermo. Ho detto, vabbè, questo è un, un massimo locale. Massimo locale rispetto al tipo di vicinato. Che il tipo di vicinato è un singolo passo. Se io avessi un vicinato più ampio, magari quello che prima era un massimo locale per questo vicinato... Mi sblocco, posso uscire, perché magari riesco a fare un passo più lungo e vado magari sul masso un po' più in là, che è alto 1,30 m, e poi da lì chissà c'è un gradiente che mi porta su, non lo so, eh, siamo, siamo, siamo bendati, questi sono algoritmi gridi, o poco più che gridi, no? vabbè, questo qua è lo pseudocodice, ma penso che l'idea sia abbastanza eh, semplice, no? nel senso che ho una certa, da una certa posizione start in configuration o una certa serie di mosse. Le valuto tutte oppure un sottoinsieme, e queste mosse sono le mosse nel vicinato. Le valuto tutte, o un sottoinsieme, e prendo quella massima. Se tutte le mosse peggiorano quella attuale, mi fermo. Se ce n'è almeno una che migliora, prendo quella che mi dà il miglioramento massimo. Faccio la mossa e vado avanti. Quindi è iterativa questa cosa, non è ricorsiva. È chiaro che l'algoritmo è tanto più furbo, quanto più è furba la funzione di valutazione e quanto meglio definito, rispetto al problema che voglio ottimizzare, il vicinato, cioè la generazione delle mosse prossime. Ehm, anche questa è una soluzione semplice, tutto dipende da come definisco bene le mosse, da quanto insomma, la scelta del vicinato è furba. Eh, vabbè, poi l'ultima riga di questa eh, slide ci dice che a volte, visto che dove sta la, la, la complessità non è mai esponenziale, ma è il più polinomiale perché ho un algoritmo lineare, che è questo ciclo while, e poi c'è un calcolo che è la valutazione della bontà delle mosse possibili, che magari può avere una sua complessità in in intrinseca, no? Magari lineare, magari quadratico, dipende da che funzione. il calcolo della funzione obiettivo non sempre costa zero. No? Ehm, in alcuni casi, quando il calcolo della funzione obiettivo può essere pesante, potrei forse sfruttare, dipende dai casi, il fatto che le soluzioni di cui sto valutando la funzione obiettivo siano per costruzione molto simili alla soluzione che avevo un attimo fa e di cui conosco già la soluzione obiettivo. Allora, sempre facendo l'esempio dei percorsi, no? Decido di, di uh, girare intorno a un isolato in un modo diverso. Eh, ok, io per, per sapere la lunghezza di un percorso, magari di mille chilometri, quando ho cambiato una svolta a un isolato, non devo, rical non devo necessariamente ricalcolarmi tutto il percorso dall'inizio alla fine. Basta che prenda quello vecchio, sottragga le strade che facevo e, e sommi le strade nuove solamente nella parte che ho cambiato perché la modifica, la differenza è sempre è per costruzione no? su una parte piccola della soluzione dipende dai casi questo è difficile chiaramente eh, fare i ragionamenti in generale però può darsi che appunto il calcolo della, della funzione di valutazione la funzione obiettivo delle mosse possibili sia ottenibile solamente eh, per confronto o più semplicemente per confronto con la Precedente, cioè, nel, nostro, nel mio esempio della collina dato non mi interessa sapere a quanti metri sono, ma di quanto mi sposto rispetto a quello di prima, quindi non mi serve neanche la vera funzione obiettivo, mi serve solamente una stima il più affidabile possibile della variazione che avrebbe il valore della funzione obiettivo. Quindi, qua di scorciatoio di ottimizzazioni possibili, se no? ne possono immaginare tante. Eh, ovviamente. Questo è un algoritmo abbastanza stupido, fa parte della famiglia di quei gridi alla fine, perché una volta che ha fatto un passo non torna più indietro e non prende rischi. Non rischia di scendere per, sperando di risalire meglio. No? Per cui se io parto da qua, se mi catapultano qui, io il meglio che riesco a trovare è questo, punto. Quindi questo è una, eh, un, uno dei problemi di questo approccio. Rimanere intrappolato in un minimo locale, in un massimo locale, in un estremo locale lontano dall'ottimo. oppure altri problemi, eh, piatto, cioè se io se magari ho molte montagne, ma il punto in cui vengo paracadutato è un alto piano, io non ho guide, se è tutto piatto intorno a me, non so se conviene andare di qua, non ho nessun criterio, o perdo il criterio di orientamento, poi magari dopo andando in una certa direzione prima o poi sale, però dovrei fare una scelta se io fossi la persona che è stata abbandonata lì e qui intorno è tutto piatto, cosa faccio? Ah, cambio strategia, cambio strategia vuol dire vabbè allora vado, scelgo una direzione e prendo quella, prima o poi cambierà la pendenza, ma è una strategia diversa, qui non c'è nell'inclimber, nulla che mi dica che la scelta della prossima mossa dipende dalla mossa precedente che ho fatto Cioè andare nella stessa direzione vuol dire questo vuol dire pianificare in, in, in anticipo più mosse o alternativamente scegliere la prossima, propria mossa anche sulla base della storia delle mosse recenti l'inclimber non è abbastanza furbo per fare questi ragionamenti per cui quando si trova Intrappolato sta lì fermo, quando si trova in una parte dello spazio di soluzioni in cui la funzione di costo è piatta, eh, gira a caso sulla base di piccole fluttuazioni di questa funzione. Oppure, ma quest'ultima c'è poco da fare: no, il famoso agol del pagliaio, in cui ha una funzione di costo più o meno che ondula, tu ti muovi e poi a un certo punto là c'è un picco altissimo, strettissimo. Però eh, o sei fortunato che ti paracaduttano proprio vicino, sul versante di quel picco, o se no non, ha, non lo troverai mai. Non potendolo vedere da lontano, questo se vogliamo è il problema comune a tutti. Vabbè, questa è eh, la prima idea, lì su questo si può elaborare tantissimo. Ad esempio, eh, si può accettare... La prima mossa, allora ricordiamoci, siamo su una posizione, stiamo valutando il vicinato. Il vicinato è fatto, supponiamo, delle 28 mosse possibili. Allora, io potrei decidere che appena trovo una mossa che migliora la mia situazione attuale, mi sposto. Eh, eh, a parte l'inizio, appena stato prascalutato, probabilmente sarà facile trovare mosse che migliorano. Perché sono in un punto casuale, ma quando comincio a avvicinarmi al minimo locale eh, statisticamente è maggiore il numero di mosse che mi fa peggiorare rispetto al numero di mosse che mi fa migliorare. Per cui nella fase finale della ricerca uno potrebbe dire ma se ne trovo appena ne trovo una che fa migliorare, magari il vicinato è molto ampio, quindi prima di esplorarlo tutto, se ho trovato un miglioramento, portiamocelo a casa questo miglioramento. Spostiamoci. E poi ricominciamo ovviamente da capo col nuovo vicinato del punto in cui mi sono spostato. Oppure l'alternativa è: no, no, io voglio prima analizzare tutto il mio vicinato, così posso, quando farò il passo, fare quello migliore rispetto al vicinato corrente. Sono due strategie diverse, in alcuni casi va meglio una, in altri va meglio l'altra. Eh, dipende ovviamente dai casi. Oppure, come sempre, c'è la via di mezzo sì, io prendo la primo, il primo miglioramento purché questo miglioramento sia almeno dell'1% quindi il primo miglioramento se il miglioramento fosse trascurabile 0,01% ma sì, ma non importa andiamo a cercare degli altri no? quindi do una soglia minima all'entità del miglioramento che accetto appena lo trovo ovviamente se non trovo nessun miglioramento maggiore di questa soglia avrò finito, quando avrò finito di esplorare il vicinato eh, farò comunque la mossa migliore che ho anche se è inferiore alla soglia. Però se c'è un miglioramento notevole lo faccio subito, anche prima di eh, esaurire l'esplorazione del vicinato. Ma questo, se vogliamo, sono varianti, no? se ne possono inventare centinaia di varianti. Nel vicinato scelgo 4 vicini e scelgo il migliore tra questi quattro, no? anziché esplorarlo tutto. Di caso in caso si cerca di trovare il giusto compromesso tra quanti vicini esploro e quanto diciamo, sono sicuro di fare un passo, eh, diciamo così, positivo. Um... Vabbè, facciamo perdere esempio. Questo è un esempio di una funzione, cioè in realtà è un problema molto astratto del tipo. Immaginiamo di avere, vabbè, ragioniamoci un problema astratto che dice tu hai una serie di bit e hai una macchinetta, che, a cui, di 3 bit in questo caso, in cui metti dentro questi questi 3 bit e ti tira fuori un valore che è il valore di una funzione obiettivo che è qui chiamata fitness in questo caso mh, apposta il problema è talmente astratto, ripulito, che non sappiamo neanche cosa sia, non sappiamo neanche cosa stiamo ottimizzando. Il bello della ricerca locale è un po' questo, no? che ha dei metodi, dei meccanismi di funzionamento che prescindono abbastanza dal problema, o meglio il problema è nascosto dentro il calcolo della funzione obiettivo. Per cui ti dicono, tu sei arrivato qua nella posizione 1-1-1 e il tuo valore attuale è 10. Quali sono le tue mosse possibili? Ma se ho un problema la cui codifica sono tre bit, io posso pensare che il vicinato sia definito cambia un bit. E quindi dalla posizione 1 1, 1 ho tre vicini possibili. Cambia il primo bit, cambia il secondo bit, cambia il terzo bit. E allora i tre vicini possibili sono questi, 011, 101, 110. Sono soluzioni alternative. Cosa mi codificano queste? Non lo so, insiemi di vertici, colori. Beh. Non mi importa. Ho giocato piccole variazioni su una soluzione che avevo, che aveva una certa bontà, una certa funzione obiettivo, e ho generato soluzioni simili. A questo punto metto nella macchinetta del calcolo della funzione obiettivo queste tre soluzioni e mi danno questi tre valori. 12, 25, in quest'ordine, perché vicinato l'ho definito in quest'ordine. Allora, in un algoritmo di primo miglioramento troverei il 12 e deciderei vado subito qua. In un algoritmo di miglior miglioramento, scusate il gioco di parole una volta che è tradotto in italiano, eh, li guarderei tutti e tre e sceglierei il 20, quindi andrei su 101. Da notare che nel primo caso sono più veloce, perché de dell'intero vicinato ho valutato solo una soluzione e non tutte e tre. Nel secondo caso, vabbè, in questo caso sono stato fortunato, ho trovato una soluzione migliore. Notiamo anche che questa soluzione e quest'altra non sono tra di loro vicine. Cioè non hanno un solo bit di differenza l'una dall'altra. Quindi una volta che sono su questa da 12, non è detto che riesca a tornare su quella da 20. Non è che dico, vabbè, al passo dopo lo faccio. Eh? L'idea della collina è troppo morbida. Perché dice, vabbè, se io non vado esattamente nella, nella direzione, ma vado comunque verso la salita, al passo dopo magari re posso recuperare sempre. Non è detto no? che il mio, la, mia, la mia funzione vicinato sia fatta così. Perché tra 0,1,1 e 1,0,1, se volessi passare, beh, o passo da 1,1,1, ma non ci passerei mai, non tornerei mai indietro su 1,1,1 una volta che sono su 0,1,1. Perché da, da 12 perché mai dovrei tornare a 10 come funzione obiettivo? L'unica speranza che avrei per rit ritrovare questo 20 è trovare un altro vicino comune e che abbia un valore intermedio tra 12 e 20, un altro vicino comune potrebbe essere 0,01 ad esempio, se 0,01 avesse come valore 15, allora magari da 12 passo a 0,01 15 e 1,01 è a sua volta un vicino di 0,01 e quindi dal 15 potrei passare al 20, forse. Dipende da quanto è regolare no? la, la forma della funzione obiettivo e il tipo di passo che scelgo nel fare vicinato. Più sono piccoli passi, più sono regolare la, diciamo, la funzione che sto ottimizzando, meno è importante fare la scelta giusta, perché tanto la recupero dopo. Se invece una scelta mi porta in un luogo da cui è difficile ritornare, è più importante spendere più tempo nel fare il singolo passo che non nel cercare di andare avanti. Ok, eh, varianti su questo, o meglio altri tipi di algoritmi che condividono più o meno l'idea di partenza. Beh, la prima cosa è quella del fatto che una volta che sono arrivato, la già citato prima, al massimo locale, l'unico modo che, ha, che posso avere per cercare di ottenere qualcosa di meglio è ricominciare da capo. No, farmi riparacadutare ripara in un luogo diverso. E questo si chiama random restart come tecnica. Cioè ho un il climber che cerca di ottimizzare una funzione, quando trovo il massimo, ok, salviamoci sto massimo, magari non ne trovo di meglio, ma se ho ancora del tempo a disposizione, posso riprovare a partire da una soluzione, da un punto di partenza diverso. Magari ritrovo la stessa massima locale, magari ne trovo uno diverso. È chiaro che a quel punto devo avere un criterio per dire quante volte faccio il restart, no? ma questo dipende normalmente dal tempo di elaborazione che sono disposto a spenderci. Infatti la condizione non ti dice finché non ho trovato il, la soluzione ottima, perché non saprò mai se è una soluzione ottima o migliorabile. Finché non ne ho abbastanza, finché non... Vabbè, dico vabbè, adesso smetto. Ho fatto 30 tentativi, ne ho fatti 100, ho speso mezz'ora di CPU. Ho un criterio di terminazione che non dipende dalla qualità della soluzione perché la qualità della soluzione non ho modo per, per no, confrontarla con, con l'ottimo massimo ecco poi ci sono ma ne accenno solo brevemente delle tecniche che si basano su questa e, e cercano di migliorare ma c'è tutto se vogliamo un, una branca degli algoritmi di ricerca locale che cercano di migliorare e cercano di, di estrarre il meglio No? Da queste tecniche tutto formato, semplici, veloci, che hanno l'unico difetto che magari mi danno una soluzione che fa schifo. Mi danno una soluzione il cui costo è molto lontano dall'ottimo. Allora, eh, e quasi tutte queste tecniche cercano di ovviare al difetto principale dell'inclimbing, che è quello di non accettare mai di fare un passo in discesa. Questa è la sua natura del lead climber, lui deve andare in salita, quando poi in realtà in alcuni casi magari accettare un passo in discesa ti può servire per trovare una salita più proficua dopo, ma non lo sai, allora deve avere una tattica, una strategia per gestire questa cosa. No? Allora uno, ma come dico, è un esempio di tanti che si trova in giro, poi hanno spesso questi algoritmi di nomi abbastanza fantasiosi, no? perché visto che sono alla fine... Algoritmi molto euristici, no? di buon senso, di, di cercare di, di mettere dentro conoscenza o intuizione, quindi è difficile che abbiano se, spesso una matematica dietro che dice questo è migliore dell'altro. E Allora molto, molto spesso questi tipi di, di algoritmi si, si aggrappano a analogie con fenomeni naturali, ad esempio. Uh, questo che, di cui voglio raccontare un attimo è il cosiddetto simulate al kneeling, l'alnealing uh, è un processo, è una fase di, di un processo di cristallizzazione, cioè voi immaginate di avere, in natura i processi di ottimizzazione ci sono tantissimi, voi avete un liquido che fate raffreddare, no? e questo passa alla fase solida. Passando alla fase solida, alcuni materiali di fatto si dispongono in modo cristallino, cioè creano dei cristalli. Non... Come fanno le molecole a sapere dove devono andare? Perché se la forma del cristallo è di un certo tipo, lì deve esserci una molecola. No? La forma del cristallo è tale da minimizzare l'energia di legame della forma solida, e va bene detto così, ma poi la singola molecola deve sapere se va ad andare di qua o andare di là. E non lo può sapere non c'è nessuno che glielo dice. Allora, eh, è la termodinamica che fa questo lavoro, nel senso che finché eh, il, la sostanza è liquida, le molecole hanno una, un grado di movimento maggiore, man mano che la temperatura si abbassa il grado di movimento delle molecole è minore, ok? Allora, cosa succede? Che le molecole si muovono in modo casuale finché la temperatura è alta, e poi si muovono sempre di meno finché la temperatura è bassa. La gradualità del raffreddamento fa sì che quando una molecola si comincia a diciamo così, sentirsi un po' intrappolata, va a trovarsi la nicchia in cui cade, diciamo, di dentro su energia minima. Se voi raffreddate di colpo non si formano i cristalli. Se voi raffreddate gradualmente, o lasciate depositare gradualmente, allora ognuno ha tempo di trovare il punto in cui dice, ah, io qua mi trovo bene potrei ancora rischiare di scappare per agitazione termica e vabbè, ma poi quando la temperatura si abbassa una volta che ho trovato un punto è difficile che io mi allontani una volta che ho trovato il punto definitivo e, e questo fa eh, l'algoritmo simulato in annealing dice, parte da di una soluzione casuale scegli una soluzione nel vicinato e calcola il valore di costo della soluzione nel vicinato qui la chiama energia sempre per andare su questa analogia. Se questa, questa soluzione è migliore, bene, mi sposto, e qui c'ho l'anima del climber dentro, ho trovato una cosa migliore, non facciamola perdere, non lasciamola andare, spostiamoci. La differenza è qua, se però la soluzione è peggiore, quindi cioè consumo consuma più energia, magari l'accetto lo stesso, con una certa probabilità. Quindi se ho una mossa che migliora, la accetto. Se ho una mossa che peggiora, tiro la monetina. A seconda che venga testa croce, decido di accettarla o no. Questa monetina però non è una monetina 50%, 50% testa, 50% croce, ma è una monetina che, la cui probabilità di dirmi accetta un peggioramento, diminuisce al diminuire al passare del tempo, diciamo. Quindi all'inizio mi dice accetta con una probabilità magari del 50%, poi dopo del 40%, poi dopo del 30%, poi dopo del 20%, quindi più vado avanti nelle fasi finali della ricerca, più mi avvicino il climber, cioè, sarà sempre più difficile man mano che vado avanti accettare dei peggioramenti e quindi cerco di perfezionare la soluzione attuale. Nelle fasi iniziali invece la facilità di accettare dei peggioramenti è elevata, e quindi di fatto vado a esplorare spazi più ampi del mio spazio di ricerca, anche scendendo, magari poi risalgo dall'alta, poi ridiscendo, potendomi muovere più liberamente. E poi a un certo punto la temperatura scende, no? il tempo passa, la, percentuale, la probabilità di accettazione, di peggioramenti si riduce, e io da un certo punto in poi mi troverò confinato sul massimo locale in cui mi trovo. Quindi cerca di, in un framework unico di combinare un'esplorazione più o meno ampia dello spazio di ricerca con un affinamento a ricerca locale nei fasi finali. E, vabbè, questo di solito si ragiona così nel senso che se questa è la probabilità di accettazione di una soluzione se il delta di energia, cioè il miglioramento della soluzione è positivo, io l'accetto di sicuro. Se è negativo, ho una certa distribuzione di probabilità che mi dice se accettarlo o no. Miglioramenti, ovviamente questa probabilità, sarà, adesso io ho fatto l'esempio della monetina, in cui accetto o non accetto dipende solamente dal fattore caso. In realtà potrei avere una probabilità, come sia quasi sempre, una probabilità di accettazione che dipende da, da quanto peggiora la soluzione. Se la peggioro del 5% è più probabile accettarla, mi conviene che non se la peggioro del 90%. Dico, vabbè, ma più lì non vado, dai. Oppure ci vado con una probabilità più bassa. Allora, di solito spesso si usa la distribuzione di Boltzmann, che è alla meno KT, che ha più o meno questa forma, che dice, se ho un peggioramento, qual è la probabilità di accettare questo peggioramento? Più è grande il peggioramento, più sarà bassa la probabilità di accettarlo. E poi l'effetto di abbassare la temperatura fa sì che questa curva di probabilità via via si schiacci sul, terzo sul secondo quadrante, questa è una temperatura molto bassa, quindi più si abbassa la temperatura più è vicino a un gradino questa distribuzione. E il gradino è il climber, non accetto peggioramenti, sì accetto miglioramenti. Quindi lo spazio per il peggioramento diventa sempre più piccolo, questa area qua indica la probabilità, no? la frequenza con cui accetterò peggioramenti questa è una tecnica una variante tanto per dirvi guardate che su questi algoritmi di ricerca locale c'è un, un intero universo alcune volte funzionano ri, ri, richiedono in termini di tempo di elaborazione sono tutti algoritmi iterativi no? diciamo, siamo nella categoria degli algoritmi iterativi dove la maggior parte del tempo la spendo a scegliere un vicino, come anche nell'Inclimber, devo a esplorare questo vicinato e a calcolare la funzione di costo. Non faccio ricorsione, non devo fare quello più complicato. Allora, cercheremo poi di magari prendere qualche problema di esempio e affrontarlo con queste varie tecniche, vedendo dove arriviamo. Va bene. Ehm... Um, No, volevo solo porvi una domanda così ci pensate quando lo riprendiamo nel nostro tour del cavaliere se volessimo costruire una soluzione o greedy o branch and bound ma alla fine la parte iniziale del ragionamento è lo stesso perché dipende solamente se scelgo una mossa o se le provo tutte immaginatevi di aver fatto una parte del percorso Met Mezza scacchiera, l'avete già girata, e avete delle le otto mosse successive, anzi sette perché una da quella da cui provenivo non vale. Con che criterio scegliereste una o l'altra? O quindi quale vi potrebbe sembrare più promettente? E la seconda domanda è quale pro, magari scartereste a priori, perché vi porta in una zona della scacchiera che non vi piace. Non è facile, eh? il problema del cavallo è un problema fetente, perché è molto difficile da visualizzare. Però per provare ad affrontarlo col branch and bound dovremo partire da queste due domande, delle mie mosse possibili, pro future, quali sono più promettenti e quali sono da scartare a priori. Ci proveremo. Grazie.